Ciao, ciao ciao, ci si. Olha, che se venire qui la prima ora, che così facciamo, facciamo: potete, potete fare silenzio. Sì, sì. Da... Quindi niente, Fulvio mi ha chiesto di venire la prima ora così facciamo un'esercitazione in aula e quindi proveremo a fare insieme una prova scritta dell'anno scorso, in modo tale di capire come si fa questa cosa e anche di fare, cioè, fare un piccolo ripasso per le cose che sicuramente eh, ci saranno sull'esame. Okay? Niente, anche vi, vi aveva detto Fulvio che c'è un, un testo della prova scritta, quello che l'avete letto? Sì, no? Ma sapete su cosa tratta più o meno? Già, ja, siamo pronti? E quindi, niente... La, la prima cosa che secondo me, diciamo che è molto chiaro prima è fare i diagrammi e lo scopo di ogni diagramma, cosa serve ogni diagramma. Anche perché se è chiara questa, diciamo, questa cosa, noi riusciamo a capire se il diagramma che abbiamo fatto è giusto o meno, o se manca qualcosa o se abbiamo messo qualche, qualche cosa in più. Okay? Quindi prima di fare questi diagrammi direi che la cosa più importante è quella di, di avere molta chiarezza su Cosa, su cosa si deve fare in ogni, in ogni diagramma quindi il primo come tutti sappiamo è quello del di, diagramma delle classi e questo basicamente serve a rappresentare cioè a rappresentare a farci capire qual è l'informazione che verrà gestita dal sistema informativo ok? soltanto questo su questo diagramma non possiamo esprimere come verrà gestita questa informazione, chi gestirà questa informazione, quello non si può rappresentare su questo diagramma. Su questo diagramma l'unica cosa che si può rappresentare, o che, conviene, no, che si può rappresentare, che si può descrivere e far capire e come, qual è l'informazione che verrà gestita dal sistema informativo. Quindi per mettere le cose su questo diagramma la domanda che ci dovremmo fare è quella di questa informazione... Il sistema informativo ha bisogno di questa informazione per riuscire a fare quello che il testo ci ha detto, quindi se la, se la risposta è sì, quindi queste queste, questi dati vengono messi su questo diagramma. Okay? Quindi questo diagramma serve soltanto a capire qual è l'informazione di cui ha bisogno il sistema informativo per fare questo, quello che il testo ci, ci indica niente di nuovo questo non serve a rappresentare chi fa cosa sulle informazioni. per questo c'è il secondo diagramma che è quello eh, dell'attività di attività questo invece ci serve a capire chi fa cosa sull'informazione che abbiamo già detto che, che il sistema gestisce quindi questo ci permette di capire su quell'informazione che, che operazioni vengono fatte e chi le fa quindi lo scopo di questo è diverso e per quel motivo anche le informazioni, che viene messa, le informazioni che vengono messe sul primo diagramma sono diverse di quelle che vengono messe sul secondo diagramma. Non è detto che tutto, che tutto quello che, che si sia messo sul, sul diagramma delle classi debba, debba per forza essere sul secondo diagramma, perché ognuno serve a cose diverse, okay? e ogni, ognuno serve a esprimere cose diverse. Capito? e poi l'ultimo quello dei casi d'uso anzitutto a esprimere come vengono fatte diciamo le interazioni tra gli utenti e il sistema quindi la domanda ah ok la domanda per il diagramma di attività è quella di chi fa cosa quindi quel diagramma dovrebbe servire a rispondere a questa domanda chi fa cosa? Okay? sul sistema informativo chi fa cosa? mentre nel, nel terzo la domanda sarebbe cosa cercano di fare gli utenti tramite il sistema informativo? non cosa riescono a fare perché sicuramente si riescono a fare tantissime cose col sistema informativo ma cosa si cerca di fare col sistema informativo? per esempio con un sistema informativo si riesce a che ne so, fare il login ma questa non è una cosa che uno cerca di fare con, il, con, con un sistema informativo ma al posto di questo magari un use case più giusto, più adatto sarebbe fare un ordine online perché è una cosa che l'utente cerca di fare tramite il sistema informativo Ok? quindi la domanda per il primo per quella delle classi è Qual è l'informazione che verrà gestita dal sistema informativo? Quali sono le informazioni di cui ha bisogno il sistema informativo per fare quello che c'è sul testo? La domanda per il secondo sarà chi fa cosa, come viene gestita questa informazione e la domanda per l'ultimo diagramma sarà cosa cercano di fare gli utenti tramite il sistema informativo. Capito? D'accordo? E niente, questo era il testo della prova scritta. Diciamo che questo è tipo una cosa tipo un tutorial, sapete tutti come funziona, tipo per fare una domanda, cioè, niente. Eh, quindi, il mio consiglio per fare questo sempre si fa prima il diagramma delle classi, poi si fa quello di attività e per ultimo si fa quello dei casi uso sempre si fa così e il mio consiglio per fare questo per iniziare a fare il diagramma delle classi è sempre anche all'esame soprattutto all'esame leggete sempre prima tutto il testo da capo fino alla fine senza fare niente solo leggetelo ma soltanto per capire su cosa parla e cercate anche diciamo in questa prima lettura di distinguere cosa è importante cosa riguarda il sistema informativo e invece qual è l'informazione che, qui, che, sì, che, che ci dà contesto ma che non riguarda niente col, col sistema informativo, ok? E quindi, dopo di averlo letto la prima volta senza fare niente, senza cercare di trovare le classi senza cercare attributi, senza fare niente lo leggete un'altra volta cercando di trovare soltanto le classi, va bene? Magari la prima volta che lo leggete troverete Tantissime classi che poi vedrete che non c'era, che non ci non... entrano come classi, ma va bene. Non è detto che alla prima volta che uno fa, cerca di fare il diagramma sia quello giusto. Quindi se è la prima volta, non... Sì, leggetelo tante volte fino a quando trovate il modello giusto. E quindi. Allora, vi propongo di farlo così: tipo lo leggiamo insieme. E cercamo, cerchiamo prima le classi, poi gli attributi e poi facciamo le relazioni. Così si capisce, secondo me è più facile. E... Quindi si sente no? E niente. Ok, allora il testo, il testo prima ci parla su: un ristorante decide di lanciare il servizio, mangi a casa che prevede l'ordine dei piatti online e la consegna a domicilio. Questa frase, per esempio, solo è, informazione, è informazione contestuale, quindi diciamo che per ora non ci interessa. Poi dicono: ogni cliente, quindi che un cliente sembrerebbe una cosa importante, una cosa sulla quale ci interessa gestire la sua informazione, quindi possiamo dire fino a questo punto, senza sapere nient'altro ancora sul, sul, sul testo, che forse il cliente avrebbe senso come, come classe. Tanto qui lo stiamo facendo così, ma ricordate questo che vi dico. Eh, Diciamo bisogna, o sarebbe molto più meglio se prima di, fare, di cercare di fare il diagramma lo leggete tutto, capite tutto quello che parla il testo e poi iniziate a farlo così. No. Per andare avanti più, più veloce facciamo così. Allora, ogni cliente registrato può collegarsi al sistema tramite web o app e scegliere da un menu, quindi visto che il menu sembra di essere anche una cosa forse importante, Possiamo dire che menu potrebbe andare come, come classe, scegliere da un menu i piatti, quindi sicuramente visto che ci parlano su un ristorante avrebbe senso dire che al sistema interessa gestire informazioni sui piatti che vorrebbe ricevere per comporre un ordine. Allora. Quindi questo ordine sembra anche a livello di, come concetto, sembra importante sembra rilevante in questo, in questo scenario. Va bene? E niente, per ogni piatto, quindi piatto lo avevamo già, il cliente lo avevamo già, può avere il nome, la foto, una descrizione, quindi sappiamo che tutte queste cose sicuramente sono attributi, giusto? Quindi per ora lasciamo così. Andiamo avanti e vediamo se, se c'è qualche altra classe. Inoltre per ogni piatto è noto il tempo di preparazione, quindi quello sarà sicuramente un altro, un altro attributo. Per ogni cliente, oltre a nome, cognome, email, quindi sappiamo che tutte queste cose c'entrano, ma come attributi della classe cliente sicuramente. Okay. Eh, che permette di calcolare tramite servizi esterni il tempo di trasporto stimato. Quando un ordine è stato completato il sistema mostra il costo totale, il tempo stimato, sempre attributi di consegna basato sui tempi di preparazione eh, dei piatti che c'erano già, il carico di lavoro e il tempo di trasporto, il cliente può confermare l'ordine. E vedete che, per esempio, questa, questo pezzo del testo ci parla molto su come vengono fatte le cose, che si fa, cosa si fa prima, cosa si fa dopo, e quindi sappiamo che un po' queste cose che ci parlano sul, sul processo, non c'entrano molto in queste parole classiche, perché in questo ci interessa l'informazione che viene testita. ok? Quindi, finora non ci preoccupiamo, per esempio, su queste cose di, eh, Tipo il cliente può confermare queste cose finora non ci interessano molto perché non si possono esprimere su questo diagramma, o, diciamo che ci interessano ma ci interessa solo soltanto per capire qual è l'informazione che viene gestita ad ogni passo, ok? Eh, niente, il pagamento, il cliente può confermare l'ordine che l'avevamo già come classe e quindi procedere al pagamento tramite carta di credito. Dopo che il pagamento è andato a buon fine l'ordine può essere passato alla cucina. Niente, magari cucina potrebbe andare, sembra strano ma diciamo di sì. Questo, questo lo faccio perché va bene se diciamo la prima volta uno può trovare tutte le classi che vuole. E poi, quando fate il diagramma, vedete che magari alcune, alcune di quelle che abbiamo trovato prima, che pensavamo che, che erano classi, forse no. Ma, diciamo, la prima volta non c'è problema. E poi c'è quando il personale di cucina prende in carico l'ordine, il sistema invia un messaggio al cliente, che c'era già, comunicando l'inizio della preparazione e fornendo una stima aggiornata del tempo di consegna. Quando il personale di cucina forse ha senso a livello di concetto, visto che si parla su un ristorante, possiamo dire che forse il personale di cucina potrebbe avere senso come classe, i piatti c'erano già, il sistema invia un messaggio al cliente comunicando l'espedizione e fornendo una stima aggiornata del tempo di consegna. Il personale ha detto alla consegna, quindi visto che abbiamo messo personale di cucina, magari anche possiamo dire... Personale di consegna, tipo come un impiegato che fa la consegna, penso. E quando ha affidato i piatti, segnala la conclusione dell'ordine e in qualunque momento il cliente può collegarsi al sistema e conoscere lo stato del proprio ordine e il tempo di consegna previsto. Ok, quindi finora abbiamo due. 3, 4, 5, 6, 7 cose che magari non siamo sicuri, ma magari possono essere classiche. Ok? Eh, niente. Quindi andiamo. Qualcuno, qualcuno aveva provato di fare questo esercizio da solo? no? quindi allora avevamo detto che c'era il cliente giusto? Eh, ricordate sempre quando, fate queste, quando mettete queste classi sul diagramma di mettere sempre il nome della classe in singolare e niente sempre in singolare quindi c'era il cliente c'era il menu c'era il piatto vedete che questo per esempio il piatto si mette sempre in singolare non dimenticare mai di, di metterlo in singolare c'era l'ordine Abbiamo messo cucina, ma più o meno sappiamo già che cucina non c'entra, vero? Perché non ci interessa gestire nessuna informazione sulla cucina. Quindi, fino a questo punto, se ci fosse qualcosa sul testo, tipo. Eh, qual sistema, interessa tenere traccia? No, non lo so. Diciamo cucina, non c'entra in questo caso perché non ci interessa gestire nessuna informazione riguardo il concetto di cucina. Eh, e poi c'era avevamo messo l'ha detto e poi vediamo se magari questo ha senso o meno e niente 2 3 4 5 Siamo a posto così. Sì. Ok, quindi finora abbiamo, abbiamo trovato quali possono essere all'inizio le cose che, che nel diagramma centrano come classi, giusto? Non sappiamo se alla fine queste saranno le classi che, che hanno senso, che sono giuste, ma per ora possiamo dire così. Poi la seconda cosa. O il secondo passo sarà quello di cercare sul testo gli attributi per, per ogni classe e niente la stessa cosa rileggiamo tutto ma più velocemente e niente avevamo, avevamo visto già che per esempio per ogni piatto il cliente può avere il nome la foto, una iscrizione, gli ingredienti, questa indicazione sugli allergeni, informazioni nutrizionali e il prezzo, giusto? E quindi sappiamo che tutto questo c'entra come attributi del piatto. E facciamolo... Allora, c'era nome. Come, come facciamo a rappresentare la foto? Sì, ma tipicamente quello che si fa, per esempio, quando c'è una foto è con un string, perché diciamo che Diciamo, quella, quel valore corrisponde a, una, a un indirizzo web dove c'è la foto quindi uno può dire che il sistema diciamo il sistema uno dà soltanto l'informazione su sì, sull'indirizzo web allora foto Eh. E poi dopo questa c'era ingredienti, come facciamo con gli ingredienti, come facciamo, facciamo rappresentare? Allora, una potrebbe essere tipo un string e dire che... Gli ingredienti vengono separati da una, da una virgola. Potrebbe andare così, ma non è molto elegante. Quindi, in questo caso, quello che possiamo fare è fare un'altra classe chiamata ingrediente, un singolo ingrediente. E poi diciamo che un piatto ha molti ingredienti, che secondo me sarebbe più elegante, più giusto. Così. E questo, per esempio, è. Un esempio di come facendo questo processo uno può scoprire che ci sono classi che magari all'inizio non, non aveva visto e che poi leggendo l'esercizio compare. Quindi, cosa ecco, avrà l'ingrediente? Questo sicuramente può essere rappresentato con il nome giusto? D'accordo? Ci siamo? Quindi, finora siamo così, ah, ma ci mancano ancora. E eh, indicazioni? Questo tempo preparazione magari può essere rappresentato come un date, okay? visto che riguarda il okay. tempo. Questo è un date, che è un altro tipo di dato che serve giustamente a rappresentare queste cose che riguardano il tempo. Okay? E, okay. Fino a questo punto ci siamo tutti. Siamo d'accordo con questo, con questa prima frase? Sì? Sì, questo potrebbe anche essere, sì, anche in quel, in quel modo rappresentato più complesso, tipo dire, allora, le informazioni, per esempio le calorie dire che le calorie sono una misura, una metrica che a noi ci interessa avere, avere traccia, traccia. Quindi dire che un piatto un ingrediente. L'ingrediente sicuramente avrà questa caloria, calorie che cosa è. Come concetto? Cosa farebbe? Una metrica? una misura, qualcosa così. Ah ok, quindi... Sì, magari... Tipo un attributo per rappresentare le calorie, un altro per rappresentare le... Sì, sì, forse può, può avere senso così. Sì, questo... Non lo così prima perché non so niente su, su queste cose nutrizionali e perché avevo pensato che magari poteva essere tipo un messaggio che dice calorie. Ah sì, sicuramente ha, ha più senso farlo anche così, tipo calorie che altra cosa... Energia, grasso. Grasso, sì, sì, sicuro. Sì, anche, anche così si sì, potrebbe... Sì, sì, sì ma sì, perché è troppo... Eh, ci, sono, ci sono domande? No? Ci siamo? Eh, ok, quindi torniamo al testo e poi c'è per ogni cliente oltre a, oltre a nome. oltre a nome, cognome, email, telefono è noto l'indirizzo di casa che permette di calcolare potete fare silenzio un attimo è noto l'indirizzo di casa che permette di calcolare tramite servizi esterni il tempo di trasporto stimato. Ok? quindi eh, niente. dall'altra parte diciamo che per un cliente ci sono le solite cose tipo Quindi ci sono queste cose, eh, il testo ci parlava sul tempo stimato di consegna, ma guardate che il testo dice che questo tempo viene stimato tramite un servizio esterno, quindi a noi all'interno del nostro sistema informativo ci interessa soltanto questa informazione perché con questa informazione sull'indirizzo il sistema riesce collegandosi a un sistema esterno a calcolare la, il tempo stimato. Quindi per quel motivo non c'è su questa, su questa classe un attributo tipo tempo stimato di consegna. No. Quindi c'è soltanto questo, perché il nostro sistema gestisce soltanto questa informazione. E... Poi dice, quando un ordine è stato completato, e quindi vedete questa parte? Come fa il nostro sistema a capire se un ordine è stato completato o meno? Quindi da questa, diciamo da questa frase emerge anche il fatto che il nostro sistema dovrà, o okay, che il nostro diagramma delle classi all'interno della classe ordine, ci dovrà essere un attributo eh, tipo completato. Potrebbe essere booleano, visto che ci serve soltanto capire se è stato completato o meno e che ci serve a rappresentare questa tipo di informazione. Okay? Quindi, in questo caso, per esempio, il testo non, non ci parla su un ordine a un stato che può essere completato o non completato, ma. Quando si vede questo, più o meno si capisce che al sistema interessa gestire questa informazione e per quello abbiamo bisogno di, di un attributo booleano che ci serve a esprimere il fatto eh, che un ordine eh, sia completato o eh, meno. Quindi c'era questo, c'era l'ordine e. Eh? e questo c'entra come un bulio il sistema mostra il costo totale e il tempo stimato di consegna basato sui tempi di preparazione dei piatti contenuti quindi questo cosa vuol dire? che il costo totale e il, e il tempo dipendono da i piatti quindi da questa frase anche si capisce che sia il costo che il tempo di preparazione appartiene all'ordine o, al, o, al, o al, piatto. al piatto, giusto? E poi il sistema fa il calcolo con quell'informazione. E quindi questo costo totale è questo tempo stimato è informazione che appartiene al piatto che c'era qui. E cosa era ah ma questo c'era già e poi c'era ah c'era anche il pre ah ok scusate l'avevo messo già ma le avevo messo non perché c'era prima questa informazione, ma perché da questa frase si capisce quel, quel fatto. Ok? No, perché pensavo che quello era. Ah, ok, sì, c'era il prezzo, ma non c'era poi. E eh, niente, sì, c'è. Certo. Eh, sì, sì, ma... sì, sì potrebbe, potrebbe avere senso farlo così, ma visto che nel testo non ci parlano sul prezzo della consegna, quindi possiamo dire che il prezzo si può calcolare soltanto del, del prezzo di ogni piatto. Sì, ma, sì, hai ragione, se ci fosse qualcosa tipo al prezzo, si aggiunge il prezzo della consegna, quindi questa informazione non appartiene al, al piatto, ma all'ordine. Ok quindi il tempo stimato di consegna, no. il tempo stimato di consegna basato sui tempi, posso? Ci sono domande fino a qua? Tutto chiaro? Sì, no, niente. In realtà, in realtà, scusa. Il tempo che abbiamo messo è quello tempo di preparazione? Sì, è questo. E questo è quello di consegna? Ah, sì, sì, perché sì, ma guarda che dice che questo, eh, questo tempo di consegna è passato sui tempi di, di preparazione dei piatti. Quindi, questa è una cosa importante perché uno potrebbe pensare che per esempio il tempo di consegna potrebbe essere un attributo dell'ordine, ma invece no, perché è una cosa che si riesce che uno può calcolare con i tempi, con i tempi di preparazione di ogni piatto. Quindi, se la mettiamo anche come un attributo dell'ordine, quindi sarebbe informazione in più. In più. Sì, sì, sì, sì, d'accordo, ma guarda che il tempo, come? Il carico di lavoro si può calcolare anche del numero di piatti che sono attualmente in preparazione. E quindi questa, sì, d'accordo, questa frase, diciamo il numero di piatti attualmente in preparazione, ci porta a scoprire che anche ci interessa rappresentare se un piatto è in preparazione, giusto? Così come prima abbiamo scoperto da, da questo che ci interessava rappresentare se l'ordine è stata completata meno, quindi da questa frase scopriamo anche che ci serve, che ci interessa eh, rappresentare se un piatto è in preparazione meglio. Quindi, Si capisce perché abbiamo messo questo in preparazione? Si capisce come abbiamo fatto, come, sì, come abbiamo capito che bisogna mettere questo? Perché il testo ci parla, ci dice se un piatto è in preparazione, quindi noi sappiamo che il nostro, il nostro sistema dovrebbe essere in grado di sapere se un piatto è in preparazione o meno e per quello bisogna un attributo per rappresentare quell'informazione, informazioni. Giusto? poi come viene gestita questa informazione chi la gestisce, cosa fa in questo diagramma non si può esprimere in questo diagramma l'unica cosa che possiamo mettere è le, informaz le informazioni di cui avrà bisogno il sistema informativo per fare quello che, che il testo ci fa e eh, niente ci siamo ah ma guardate che c'è anche un tempo di trasporto quindi, questo tempo di trasporto dove si mette? Questo lo calcola, sì, questo viene calcolato dal sistema esterno. Vi ricordo che, cioè, permette di calcolare tramite servizi esterni il tempo di trasporto. E quindi, questa è una cosa importante. Sembra, sembra che, non è, che non dice niente questa frase, ma vista che questa è un'informazione che ci portiamo da un'altra parte. Al nostro sistema non interessa eh, diciamo, gestire questa, questa informazione come se fosse informazione propria, ma informazione che si porta ad un altro servizio. Capito? Sì? E niente. Finalmente il cliente può confermare l'ordine e quindi procedere al pagamento tramite carta di credito. Dopo che il pagamento è andato a un fine, l'ordine può essere passato alla cucina. Quindi, secondo voi, bisogna anche rappresentare le informazioni diciamo, della carta di credito e queste cose? Diciamo, quando uno fa un pagamento su Fudora, avete visto che quello che in realtà capita è che il sistema si collega, il sistema, si collega con il sistema della banca e poi fa la transazione, ma alla fine Fudora non... Diciamo, loro non... non sì, non resta l'informazione su, sulla carta di credito. Sì? In qualche senso questo è anche un servizio esterno a cui il sistema si collega per fare il pagamento. Quindi da quel punto di vista possiamo dire che nel nostro diagramma delle classi non ci interessa rappresentare quelle informazioni sul pagamento. Ma perché? Perché il nostro sistema si collega con un servizio esterno e questo servizio esterno è quello che riesce a fare il pagamento. Sì? No? Sì. Sì, potrei andare, ma non so se alla fine è il sistema informativo nostro quello che quello che a cui interessa quell'informazione o se... perché solitamente con i pagamenti quello che si fa è che si collega con un altro sistema informativo quello della banca e quello della banca, quello che si prende i dati quindi da, penso, penso in questo caso possa essere così eh, ok poi quando il personale di cucina prende in carico l'ordine, il sistema invia un messaggio al cliente comunicando l'inizio della preparazione e fornendo una stima aggiornata del tempo di consegna. Quindi avevamo detto già che questo tempo di consegna non viene rappresentato nel nostro diagramma perché viene calcolato da un servizio esterno. E niente. Quando il personale di cucina, di cucina consegna i piatti al reparto consegne,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 Quindi c'è una cosa, guardate, guarda, fate attenzione a questa parte, che è importante. Quindi quando il personale di cucina prende in carico l'ordine, il sistema invia un messaggio al cliente comunicando l'inizio della preparazione. Quindi vedete che al nostro sistema interessa sapere se un ordine è in preparazione. No? Scusa? No, perché c'era completato. L'ordine era completata L'avevo già messo? No. Ah, ok. No, ma il piatto, ma il piatto. Sì, e poi c'è un altro. Aspetta. Ah, L'inizio della preparazione. Ok. Ah, questo sì, va bene. Sì, d'accordo, questo c'è. Ma poi c'è quest'altro. Quando il personale di cucina consegna i piatti, e quindi visto che il testo ci parlano su consegnare il piatto, noi sappiamo che nel nostro sistema ci interessa tenere traccia su, quando, non quando, ma sapere se un piatto è stato consegnato o meno. Quindi quella sarà informazione che a noi interessa gestire nel nostro sistema. Quindi per fare Consegne i In, in questa classe in, in questa classe ordine abbiamo messo un, un atteggiato uleano per rappresentare il fatto che un ordine sia stata completata o meno un altro per rappresentare se l'ordine o per capire se un ordine è stata consegnata al reparto e un altro per sapere se l'ordine è stata conclusa che sarà il, quando finalmente eh, viene consegnata dal. Okay. Okay. Ah no, perché c'era questo No, questo, questo completato riguarda questa parte Quando un ordine è stato completato Che vuol dire No, no, questo completato vuol dire quando io come, come cliente No, prima, prima di tutto, quando io come cliente, eh, diciamo, ho fatto la scelta di tutti i piatti e dico, è finita l'ordine, è, è completata. E è, è tutto questo quello che... Sì, ma questo è prima del pagamento. Niente, quindi abbiamo messo queste tre cose... Perché, guarda, sentite questo, perché in questo caso non abbiamo messo un altro attributo che, che sia tipo in preparazione, perché anche ci interessa sapere se è un ordine di preparazione, giusto? Ma visto che questo attributo l'abbiamo già messo sui piatti, quindi con quell'attributo dei piatti, con quell'informazione dei piatti che appartengono a un ordine, dovremmo essere in grado di, di capire se... Sì, perché quella informazione è già rappresentata sul piatto e quindi con quella informazione che è già rappresentata sulle cose di tipo piatto possiamo capire se è in ordine. Niente, fino a qui ci sono avanti. Scusa, scusa. Sì, diciamo che non andrebbe bene perché il testo ci parla. Il testo sì, dice che ci interessa sapere per ogni piatto se è in preparazione o meno. Tipo, gestire, gestire questo stato a livello del piatto. Sì, ma è perché il testo dice così. Tipo, per ogni piata si vuole capire se in preparazione. Bene. Bene. Quindi per quel. Per quella cosa si fa così. Comunque, guardate questa cosa non che. Non io... Sì. ad esempio a Non mi faccio dire. Sì, sì, era, era, questo che, era questo che volevo dire. Guardate che uno può leggere il testo e dal testo si capisce che un piatto è in preparazione o meno Quindi sembra, sembra giusto, sembra ragionabile mettere questa, questo attributo o dire che questo attributo in preparazione appartiene al piatto. Giusto? Perché dal testo si capisce così. Ma, concettualmente, non ha senso dire che un piatto ha uno stato. Questo è stato in preparazione ha senso riguardo al piatto, ma rispetto all'ordine. Ok? Quindi, non è informazione che appartiene al piatto, non è che lo è stato in preparazione. Uno possa dire un hamburger è in preparazione, ma ha senso di dire un hamburger nell'ordine A è in preparazione. Ok? Eh, appunto, eh, sì, sì, sì. sì. E quindi in questo caso come facciamo a dire che questa informazione ha senso all'interno di una relazione? Quindi per quello c'è l'association class, che in questo caso ci serve tantissimo perché si può esprimere queste cose. Magari questo si potrebbe chiamare stato piatto. E Quindi ha senso per tutto questo che abbiamo fatto? Quindi non aveva senso parlare dello stato di un piatto? Ma ha senso parlare dello stato di un piatto all'interno di un ordine. Ok? Si capisce perché abbiamo fatto questo? E, e questa ci serve. Ah, okay. Diciamo che questa association class si può usare quando c'è una sola cosa di questo tipo per una copia di questa relazione. Quindi per questo ordine e per questo piatto c'è soltanto una cosa di tipo stato. In questo caso è eh? perché per un ordine particolare, per un piatto particolare c'è soltanto un stato. Sì? Questa association class non si può usare quando, per esempio, c'è una relazione che ha molti cose di questo tipo, di questa cosa intermedia tra le due classi. Eh, non so un esempio adesso, no? Diciamo che per questo, in questo caso, l'association class è giusta, capito? Perché con l'association class c'è questa limitante che solo può essere una cosa di questo tipo per ogni coppia di altro ordine, per esempio. E quindi, in questo caso, per un benissimo perché, sì, perché per un ordine, per un piatto, ci interessa soltanto tenere un solo stato, una cosa di tipo stato piatto. E quindi eh, dovreste essere molto attenti diciamo, a questo tipo di cose che sul testo uno può capire che un attributo appartiene a una classe, ma poi quando si vede come, come la logica o concettualmente parlando è una cosa diversa. Eh, ok. Quindi sulla etto ci interessa... Sì? Yes? Sì. Sì, magari, magari un posto questo completato possiamo mettere confermato. Sì, ho, ho messo completato perché dice quando il cliente completa l'ordine e quindi l'ho messo così, ma... No, perché uno, uno che sarebbe confermato è quando il cliente ha, fatto, ha scelto diciamo, tutti i piatti e ha, visto quanti, ha, ha, ha, ha controllato sul sistema quanto costa e lui dice ok, va bene, a quel punto è confermato, ma non ha fatto nemmeno il pagamento, quello è il primo e poi c'è quell'altro che sarebbe quando l'ordine è pronta per essere, eh, sì, quando, quando, sono, quando tutti i piatti sono stati preparati, che quello sarebbe l'altro, ma abbiamo detto che quell'altro si può, si, può, diciamo si può calcolare da questo primo. Sì, d'accordo. Ah, ok, dici che prima c'è completato quando lui... Eh, sì. Assento quando ti Sì, mi sa che que questo penso che no, non l'ho messo perché ho pensato che un, un ordine può essere, può essere completato e poi sappiamo che quell'ordine è stata confermata perché prende questo stato. L'ho pensato così, ma sì, forse anche si potrebbe tipo modellare un altro che si va. dopo di completato, confermato, che a quel punto sarà se il pagamento è già stato fatto no, prima del pagamento sì? sì sì, è solo che sì, forse potrebbe avere senso C'era un'altra domanda ok ah ok, poi c'è la cardinalità che in questo caso come sarebbe un ordine può avere quanti piatti? Diciamo che da 1 a molti, perché se non ha nessuno quindi non ha senso come ordine, okay? Quindi da 1 a molti, mentre un piatto a quante, ordine, a quante ordini può appartenere? Da? zero a molti, giusto? Perché una cosa, di tipo, no, no, non pensate a questo come un singolo piatto, ma le cose di tipo piatto... Una cosa di tipo piatto, un hamburger per esempio, può appartenere a, tanto, a, a molte ordini. Eh sì, va bene, perché in quel caso diciamo che sono due cose di tipo piatto diverse, anche se hanno lo stesso valore. Perché questa è la differenza per esempio, una classe e un oggetto. Una classe e una cosa separata. Silenzio. Allora, una classe è una cosa di adatta. E quando uno mette una classe in questo diagramma, dice che nel nostro problema, nel nostro testo, ci sono le cose di tipo canale. Poi ci sono, diciamo, gli oggetti, che sono le cose sono complete. E quindi, in questo caso, un oggetto potrebbe essere una bobbia con dei valori, con dei valori e ci potrebbe essere un altro obiettivo, di questa poter cercare un'altra cosa, di tipo piano, con gli stessi valori, ma alla sono due cose diverse solo che sono due cose diverse di questo di tipo diciamo la classe significa la tipologia quindi con questa, questo significa come che una cosa di tipo ordine può avere un interasso interno che le cose di tipo yeah. Ok? Un hamburger con questi è una cosa no, Un altro hamburger con questi valori è un'altra cosa equivocata. Sì? ¿Sí? Operazioni della mano. Ah, che tipo? Rappresentare in questo caso, mettere un altro attributo per indicare se ci sono due di questo tipo. Dici. Sì, potrei andare bene così. Potrebbe avere senso, diciamo, con questa, con questa, se lo facciamo così, noi riusciamo a capire per ogni cosa, per ogni cosa di tipo piatto, per la prima hamburger, per la seconda, per la terza, qual è lo stato di quella hamburger in particolare. Se, se lo facessimo con il B2, quindi ci sarebbe lo Stato riguardo alle... No, ma sarebbe la stessa cosa, non è molto diverso. Perché con questo... Ma no, è la stessa cosa perché alla fine noi dobbiamo dire che le cose di tipo ordine hanno, le... hanno le... al suo interno le cose di tipo piatto. E una cosa di tipo piatto può essere ma possiamo dire che in questi diagrammi possiamo dire che le cose all'interno dell'ordine devono essere diciamo oggetti diversi, devono essere piatti diversi, questo cioè, non possiamo dire questi diagrammi. Quindi in questi diagrammi solo possiamo dire che le cose di ordine hanno una le cose di un E questo ci interessa per ogni piatto per descrivere la lista. Ci siamo? e poi eh, questa classe ha detto ci interessa, ci interessa tenerlo ci interessa gestire qualche informazione sull'adetto il, il sistema chip se ci fosse qualche cosa tipo il sistema vuole tenere traccia su quale detto ha fatto la consegna o il sistema vuole tenere traccia sulle valutazioni su un addetto quindi avrebbe senso questo visto che non ci parlano niente su quello questo non ha molto senso. Questa classe menu ci interessa, ci interessa gestire qualche informazione riguardo il menu. No, perché è la stessa cosa: il testo non dice niente. Tipo, si vuole gestire il menu che offre il ristorante. Quindi. Visto che non ci interessa gestire niente, questa muore e basta. E poi alla fine vengono, vengono, messi le, vengono messe le relazioni, quindi abbiamo il piatto, abbiamo il cliente, gli ingredienti e l'ordine, giusto? Quindi, com'è la relazione fra piatto e ingrediente? Da no? molti a molti, no? Un piatto può avere da uno a molti ingredienti e un ingrediente può appartenere a da zero a molti. Sì, sì può darsi il caso che non ci sia. E niente, sarebbe così. D'accordo? E poi l'ultima relazione che ci manca sarebbe quella fra... Ordine, so. e, quindi, e, e come sarebbe la cardinalità in questa relazione quindi, quindi un cliente può avere da 0 a molti perché non è detto questo 0 a molti questo possiamo metterlo così perché può darsi il caso che il cliente fa, si registra, fa il login, fa l'ordine ma poi cancella tutto e quindi il cliente c'è ma l'ordine non c'è, Quindi in quel caso ha senso che un cliente non abbia, abbia ordini e invece dall'altra parte come sarebbe la relazione? Allora, un ordine appartiene a soltanto un cliente. Quindi siamo d'accordo con questo diagramma? Ci manca qualcosa? No? no. questo. Ok, sì. E' un'altra parte di lui? Sì, con il terremoto. E' un'altra parte sì, so concettualmente sì, può essere in senso dire così, che un piatto viene composto da un modo di ingredienti. Però, però un ingrediente può sì sì, in questo caso sì no quello che, quello che non mi convince su, su quella forma di farlo è che magari un ingrediente può esistere anche se non esiste un piatto eh. sì, penso sì, penso possa avere più senso metterlo come questo. Sì, senza mettere questa restrizione. Dimmi. Uh -huh. No, no. a ah, tipo ottenere okay, tipo un attributo per mettere in quell'attributo quello che ci, ci arriva dall'esterno. Sì, questo, diciamo che questo a livello operativo si fa, tipo mettere un attributo e poi in quell'attributo salvare quello che ci siamo portati da un'altra parte, che ci siamo presi da un'altra parte. Uh -huh. Questo c'era il tempo di preparazione e il tempo di ok. Quello non l'avevamo messo perché sul testo dice che quel tempo viene calcolato. Diciamo con il diritto, un sistema riesce a calcolare questo tempo per noi. Sì, magari ci potrebbe essere uno tipo ora di consegna stimata, per esempio e quella ora di consegna stimata sarebbe calcolata sì, da, da, da questa informazione e da quella... Sì, sì, potrebbe avere senso. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, sì la cosa importante e quello che volevo farvi capire era che non avevamo messo l'altro attributo tipo tempo consegna, perché il testo ci indica che quella informazione viene da fuori le informazioni che diciamo, noi gestiamo, le informazioni che ci portiamo da qui. Okay. D'accordo? Siamo d'accordo tutti con questo diagramma? C'è qualcosa che non si capisce? Qualcosa che non... No? Okay. E quindi io pensavo anche di fare, pensavo che... E quindi io pensavo anche di fare il diagramma di attività, ma visto che stiamo per finire questa ore e mezza, vi faccio vedere una soluzione che avevo fatto. Non so se sia completa, ma. io l'ho fatto, fatto così quindi questo è il diagramma di attività per quel testo la prima cosa che ho pensato che è... silenzio quindi la prima cosa che ho pensato che dovre, dovrà fare il cliente è fare il login, perché senza login non riesce a... Sì, non si riesce a fare niente. Le sul testo ci parla sull'utente, eh, accedere al sistema e comporre l'ordine. Quindi va nel allora, senso dire che la prima cosa che fa il cliente è fare il login. Ah ok. Prima di tutto la cosa più importante sul diagramma è l'utilità. O quello che si fa prima è quello di dire di qual è il token che viene gestito da questo diagramma. Quindi il token è l'informazione che verrà gestita durante questo processo, l'informazione che eh, viene gestita da questo processo. In questo caso, ho detto che il token sarà un nuovo ordine, la prima cosa è qual è il sistema che lo prende. Anche io consiglio di fare, di usare questi swing links quando fate il vostro diagramma alessandro di è molto più chiaro se lo fate così con questi swing links. anche perché se non usate questi swing links, voi dovreste mettere su ogni utilità chi la fa. Quindi sì, voglio farlo così, più organizzato si capisce di più. Okay. E, niente. Quindi ho messo che il cliente fa il login sul sistema. Poi c'è il cliente anche a comporre l'ordine, che è quello di scegliere i piatti e comporre l'ordine. Dopo di quello sarà il sistema che sul testo, guardate che sul testo, scusate, faccio un piccolo, eh, guardate che sul testo dice il sistema mostra il costo totale e il tempo stimato, e quindi uno potrebbe pensare che quella ditta, eh, a questo punto, sarà quella di mostrare il, il costo totale e il tempo stimato, ma diciamo che mostrare alla fine non è niente, quello che conta, quello che veramente fa il sistema, che è importante, che bisogna rappresentare il fatto che il sistema prima di mostrare questo, ha fatto questo calcolo a, del, del costo e del tempo. Sì? Perché alla fine quello che fa il sistema di complesso o interessante, o quello che ci interessa, non presentare sulle cose che riescono a il sistema non è quello di mostrare queste informazioni. Ma di calcolarle. E quindi, per quello, c'è calcolo del costo totale e tempo stimato. E niente, poi arriva questo punto in cui possono possiamo fare due cose: una il cliente accetta quell'ordine, accetta, conferma l'ordine, poi continua, o il cliente annulla quell'ordine, niente, muore il processo perché non c'è più un'opera in quel caso, ok? Per quello c'è certo questa. ok, se il cliente accetta questo costo totale, questo tempo stimato, allora conferma l'ordine. E eh, volevo farvi vedere in questa, questo per esempio. Se sì, secondo voi si fa, si fa un po' di questo. Allora, con questo, con la mia assegna, si vedrà come si sta fatto che il nostro sistema, se vogliamo che non si in acerno, che è la che non si sia sarà in Aunque es no, no se esté en la célula, no hay una primera célula, que se la con eso también para mí, porque que no se puede decir un que que que que que que e quindi se non è un caso che questo scenario è un scenario che rappresenta la parte sistema di E poi, se lo salviamo, se lo che non ha solo processo continuo, solo che che va che è avanti, che va avanti, che che va avanti, che va in questo caso, facendo un segnale interna che un che non si chiama essere, non all'interno del nostro sistema, ma non si chiama essere corretato. Quindi questi segnali in caso, quando lo programma. così. Niente, anche l'altra la cosa che volevo farvi vedere su questo diagramma è il fatto che, per esempio, qui c'è la detto. Anche se nel diagramma delle classi non c'è niente sulla detto, qui c'è. Perché c'è in questo caso? Perché su questo diagramma ci interessa rappresentare chi fa cosa sulla informazione. Quindi la detto quale cosa è sulla, quindi, letra, vale cosa è sulla Non ci interessa gestire informazioni sulla detto, ma la detto come la letto, come fa cose su, sull'informazione. Perché qual è la differenza? Mi ha detto che tutte le cose che avete messo dall'altra parte come in classi vengano diverse come attori, per esempio. E tutte le altre cose che avete messo come attributi vogliono essere rappresentate in questo, questo, questo diagramma. Quindi senza parlare, ha senso parlare, come un attore, come uno che gestisce l'informazione, che fa cose sull'informazione. Ma non ha senso parlare della rete come una cosa sulla quale ci interessa il tipo di formazione. Si capisce la domanda che facciamo così? E niente, se la puoi. Poi su questo diagramma no, che non mi vedono c'è l'ho messo così tipo che passa la cucina, poi mi viene il messaggio inizio preparazione questo non l'ho fatto con una segnalazione con una segnalazione perché una cosa che capita all'interno del nostro sistema e poi mi viene il messaggio sì. Sì. Sì. ok prima c'era questa conferma per sapere se lui voleva fare l'ordine o meno giusto che sarà questa qui in questo caso se non arriva niente. Non fa niente perché poi se lui eh, dice no, questo è troppo caro, non voglio fare quest'ordine, niente. Ma confermare, co cosa intendi per confermare? Ma guarda che per esempio questa informazione viene poi messa su sulla narrativa dei casi d'uso. perché magari questo sarebbe un caso eccezionale in cui il cliente ha deciso di non fare niente su questo diagramma non possiamo rappresentare nient'altro perché non fa niente se, se lui cancella l'ordine se lui dice che non vuole fare quell'ordine se lui non la conferma Sì, era, era quella la domanda? su che? ah ok quale sarà l'input per questo? Ah, ok, sì, capito. Per, diciamo, per capire se l'ordine è stata confermata o meno, c'era questo attributo sull'ordine, che era quell'attributo booleano confermata o non confermato. Sì, sì, d'accordo. E quindi da quella informazione che viene gestita... Perché... No, perché a questo punto c'era prima la visualizzazione e poi, quando visualizzava, eh, che non so, tipo quando calcolava e mostrava le informazioni, c'era solo lui aveva soltanto visto l'informazione, aveva visto il costo e aveva visto il tempo stimato. E poi la decisione su continuare o meno viene a questo punto. Se lui accetta, poi confirma, conferma l'ordine. La prima cosa che fa lui dopo accettare l'ordine. Sì. Dici... Lui decide di confermare l'ordine e questo lo fa col sistema, giusto? Ma poi noi dobbiamo dire che, diciamo questo, serve non a dire che c'è un'attività o qualcosa che lui ha fatto col sistema, ma che c'è una scelta che ci sono due percorsi che può, che può prendere il processo uno è quello di finire a quel punto perché il cliente da solo ha deciso di non continuare o l'altro che sarebbe continuare con l'ordine perché il cliente sì, appunto, da solo, senza il sistema ha deciso di continuare ma questa, diciamo che per forza dobbiamo mettere questa per esprimere il fatto che non è che continua come un solo percorso ma che a quel punto arrivano sì, c'è cioè una scelta fra continuare da una parte o continuare dall'altra. E questa, diciamo, quello che, quello che dici, hai ragione, questa scelta o quello che lui decide a questo punto si riesce a capire con quell'attributo che avevamo messo, tipo conferma all'ordine. Sì. Sì. Quindi secondo voi... vediamo, perché potrebbe anche avere senso così, tipo cancellare questa e poi... Qui, messo al posto di mettere questo come un'attività? Ah, ok. Ok, quindi al posto di mettere questo come un'attività l'avreste messo come un messaggio per dire... Sì. Io Sì. Ok, sì, capito. Io in questa, in questa relazione, in questo devo mettere tipo accetta o non accetta per diciamo, spiegare cosa è capitato in quella in quella scelta anche o... no anche e ho messo sì io non ho messo perché no? Eh, sì. eh, ci siamo a il costo totale ci siamo a questo punto, giusto? Il sistema mostra, il costo totale e il tempo stimato. È il carico di lavoro, ok. Sì? Sì, sì, mi avete convinto. Sì, sì, sì. quindi questo, questo conferma l'ordine. Potrei andare prima e così è più chiaro che questa, che questa scelta riguarda la, la scelta che lui ha preso, se cioè ha deciso di confermare la laatina sì. Sì, se ci se che ha il conferma il PAV in neve si manent Ah ok. S sì. No, perché in questo su in questo diagramma quello che viene richiesto senti senti, questo in questo diagramma quello che viene richiesto sarebbe questo che sarebbe un ordine, una richiesta di ordine. E quindi possiamo dire che quando arriva questa scelta, se lui decide di non confermare, allora niente, muore. Non c'è bisogno di, di mettere un altro fine per il processo, perché questo singolo token, questa singola si ordine, muore a quel punto. Sì, sì, ma in teoria se non quella prima non si capisce di cosa è trattato, a fare questa cosa. Come una tita complessa, secondo le... eh, me, secondo me andrebbe meglio come conferma l'ordine e poi prima, prima prima per capire cosa vuol la Niente, l'ultima cosa che ho visto, prometto questa è l'ultima cosa, e ho visto, ho visto, l'ultima cosa. E quindi ho visto che nell'app, mi chiedono molto spesso su questa cosa, su cosa è lo scope, scope e quindi scope, diciamo molto spesso, il contesto, questo, questa, questa parola è scope in inglese, riguarda in questo contesto il contesto in cui viene, vengono eseguite le, i casi d'uso, giusto? Quindi non è come che lo scope in inglese viene tradotto come scopo eh, in italiano, ma viene tradotto come l'ambiente, come il contesto in cui viene, viene eseguito questo caso d'uso. E per quel motivo tipicamente questo, questo campo eh, riguarda il sistema di gestione diciamo il sistema, il sistema informativo che, che stiamo cercando di scrivere. ok eh, niente. niente ci sono domande no ok quindi finiamo qui